Allora, io sono Maria eh, Leon e sono la moglie del Bosse delle Catte. E okay, com'è essere la moglie del Bosse delle Catte? Stressante. <ride> Stressante? No, vabbè. bene. Lavora tanto e quindi, però non è giusto, cioè ci tiene, si impegna, fa il suo lavoro e quindi io capisco. Che lui si impegna a fa fare il suo lavoro e quindi lo appoggio in questo. Non tu possibile. comunque condividi i suoi obiettivi, cioè il fatto sì. che comunque la, sì. la Tecno si focalizza molto su un lavoro fatto in un determinato modo, sulla formazione. Sì, sì, così. sì. E, mi piace anche al di là dell'aspetto lavorativo, mi piace l'aspetto, diciamo, di, di idea, pragmatico e. L'interesse nel salvaguardare l'operatore, eh, questa è la cosa più importante al di là del fatto del lavoro in sé per certo. sé, la protezione al primo posto questo lo so <ride> da dietro le quinte lo so che ci viene. <ride> e secondo te cosa differenzia TecnoCup da altre aziende, visto che comunque anche per Fabrizio ne avrei vista più di una? Mm -hmm. Beh sì, l'impegno che c'è nel cercare studiare il cliente per risolvere il problema, quindi non per vendere il prodotto, ma la soluzione del problema. Quindi ci focalizziamo, so che okay? ci si focalizza su, quale, su quali possono essere le problematiche per cercare di risolvere il problema, per cercare di proteggere eh, l'operatore facendo il lavoro nel modo giusto, quindi questa è la differenza tra... tra Fabrizio, mm -hmm. quindi la Tecno e le altre i competitor, allora, penso ecco. che sia completamente questo. E c'è un suggerimento che vorresti dare? <ride> eh, Io, no, personalmente no, suggerimenti non ne ho perché tanto eh, Fabrizio studia, si forma e quindi laddove c'è un problema so che sta quindi, studiando eh, per so. trovare la soluzione. Va bene, <ride> grazie. <ride>